Allora, possiamo riprendere questo esercizio e lo dobbiamo completare nelle parti che risultano relativamente più facili. Prima di andare sulle parti precedenti volevo solo fare un piccolo commento sul fatto di aver scelto giocata 1 e giocata 2 come modalità di rappresentazione dell'informazione sulle due giocate dei giocatori se forse avessi scelto valore 1 e seme 1 e valore 2 e seme 2 sarebbe stato più facile e più chiaro sotto perché qui avrei scritto if seme 1 uguale briscola e seme 2 uguale briscola seme 1 uguale e così via e qui avrei scritto find di valore 1 e find di valore 2 no? eh, è la stessa cosa ovviamente però se io vedo giocata di 1 o giocata di 0 può non essermi immediatamente chiaro cos'è lo 1 e cos'è lo 0. cioè il primo e il secondo carattere che cosa rappresentano. Se invece li metto in variabili il cui nome è più chiaro è anche più facile per me sia scrivere che ragionare che leggere sul codice. Quindi col senno di poi forse se avessimo scelto questo modo di rappresentare l'informazione separando valore e seme probabilmente sarebbe stato meglio rispetto a, a ciò che abbiamo fatto dal punto di vista della semplicità e della chiarezza del codice, poi ovviamente non cambiava nulla, assolutamente mm? ok detto questo e ricordandoci che ci siamo salvati la vita riordinando questa stringa perché altrimenti se volete quando avete una notte insonne a provare a farlo facendo tutti i casi di particolari vedete quanto si dipana no? la matassa Uh, veniamo alle parti che mancano allora la prima cosa che dobbiamo sostituire a briscolo uguale c che mi dà in modo cablato sempre cuori un valore casuale uh, un valore casuale che può essere un valore tra 0 e 3 perché se genero un valore tra 0 e 3 lo posso usare brutalmente come indice dentro la stringa semi e vado a prendere il carattere di indice 0, 1, 2, 3. Quindi posso usare il valore, diciamo così, chiamiamolo valore, chiamiamolo casuale. Casuale uguale random, E random ovviamente lui mi dice che non esiste perché devo importare la funzione random quindi con questo autocompletamento che mi dà PyCharm lui mi scrive automaticamente l'istruzione di import, se no la scrivo io a mano eh, però ero, qui, ero pigro random per 3 per 4 scusatemi parte intera cioè il valore casuale che mi serve, che cos'è? Ricordiamoci che la funzione random restituisce un valore casuale uniforme reale tra 0 compreso e 1 escluso. Valore reale tra 0 compreso e 1 escluso. Se lo moltiplico per 4 avrò un valore casuale tra 0 compreso e 4 escluso. Se prendo la parte intera avrò 0 se il valore casuale è tra 0 e 1, 1 se il valore casuale era tra 1 e 2, 2 escluso, 2 eh, se il valore casuale era tra 2 e 3, 3 escluso, 3 se il valore casuale era tra 3 e 4 e 4 ovviamente escluso. E quindi ho un intero che può assumere equiprobabilmente, con uguale probabilità, i quattro valori 0, 1, 2 3. E questo è il modo più semplice per generare un numero casuale intero tra 0 e quello che ci serve. Volendoci anche la funzione randint che anche qua chiediamo di importarla e randint che cosa fa? se ci vado sopra mi dice randint riceve due valori a e b che sono due interi e ritorna randint, random integer numero intero casuale, ritorna un valore casuale intero nel range da A a B, intero, quindi non con i numeri reali, no? including estremi in cui entrambi gli estremi sono compresi. Che poi è la stessa cosa. Cioè io scriverei 0,3 qua. Fanno esattamente la stessa cosa queste due espressioni. Se c'è Randint, me lo ricordo che c'è, lo posso usare perché tanto mi servono degli interi se non mi ricordo ricordiamo che la funzione base è random e una volta che ho la funzione random posso moltiplicarla sommarla eccetera per poter trasformare dal range 0,1 che è l'intervallo di base al range qualunque che mi interessi anomalia questo randint a differenza dell'operatore di slice dove c'è valore iniziale e valore finale e il valore finale è sempre escluso in questo caso il valore finale è compreso, no? Questo scriccherò un po' perché uno deve ricordarselo perché è un caso particolare. Però è la stessa cosa. Sono equivalenti, mettiamo la seconda se vogliamo, ma. Dimmi. Eh, stavo tanto adesso, esempio, quando giochiamo a briscola e mettiamo un seme sotto al diciamo, cioè scegliamo sì? una gamba dal mazzo. Sì. Allora, eh, è vero che quando io ho dato le carte e ho scelto il seme, in qualche modo ho una carta in meno e quindi le probabilità non sono più uguali, ma attenzione, nel momento in cui metto il seme è la prima operazione che faccio, quindi possono cambiare le probabilità delle altre carte, non di quella lì, no? la scelta del seme è comunque casuale, tra l'altro nella briscola quella carta lì la giochi anche alla fine, è l'ultima carta del mazzo che giochi, quindi però... Eh, può, può cambiare la probabilità di estrarre i semi delle altre carte, ma noi non stiamo modellando il mazzo, no? E quindi eh, no, no, la, mm, è, è lui che condiziona le altre probabilità, non il contrario. Ok, questo qua è un numero tra 0 e 3, però a me serve un seme, ma l'abbiamo scelto tra 0 e 3 proprio perché il seme di briscola lo posso prendere semplicemente semi di casuale. Cioè ho estratto, visto che i semi sono le quattro caratteri della stringa casuale, ho estratto a caso un indice da 0 a 3 valido per indicizzare un singolo carattere all'interno di quella stringa. Vediamo se va, se fa quel che pensiamo. Abriscolo per questa mano è F, ok, riavviamolo. C riavviamolo, F, Q, F, prima o poi mi darà anche picche, spero, no, stiamo qua finché non ci dà picche, eh. non mi dà picche, ma perché insistevo sul picche? Perché è l'ultima, e allora sai, magari sbaglia a fare la parte intera, magari sbaglia a fare l'arrotondamento il primo e l'ultimo sono sempre più critici no? voglio vederli uscire se me ne fosse mancato uno in mezzo pazienza se me fosse mancato l'ultimo potevo aver sbagliato appunto se il 3 è compreso o il 3 è escluso magari avevo usato in modo sbagliato la funzione e quindi l'ultimo non sarebbe mai uscito quindi adesso abbiamo dimostrato che tutti i quattro semi escono Prima di dire che escono in modo equiprobabile, dovrei starli magari 10.000 volte e contare le frequenze, ma non è il massimo dei divertimenti per oggi. E quindi il punto 1 si risolve qua. Ci sono casi particolari, ci sono degli if, ci sono dei controlli da fare? No, siamo noi che generiamo un valore come ci piace, controlliamo che valore generiamo, andiamo a pescare una lettera, finito. Se non ci fossimo ricordati no, o non avessimo pensato che potevamo indicizzare semplicemente una stringa, a questo punto avremmo fatto... 4 if, if causale uguale 0, briscola uguale C, el if casuale uguale 1, briscola uguale F e così via. Vabbè, erano 4 righe di if che ci siamo sfangati avendo definito questa stringa. No? Di nuovo col seno di poi aver definito queste due stringhe qua è stata forse l'idea migliore della giornata. Ok. Giocata dei giocatori. Allora dobbiamo leggere la giocata del giocatore, e l'abbiamo già fatto. Dobbiamo controllare, normalizzare e controllare questo dato. Normalizzare perché il testo dell'esercizio ci diceva: Guarda, che il giocatore può scrivere sia in maiuscolo che in minuscolo, ma noi la codifica dei semi e delle carte ce l'abbiamo internamente al programma solo in maiuscolo. E quindi la prima cosa da fare è dire, ok, prendiamo sta roba e mettiamola in maiuscolo. Poi magari togliamo degli spazi, togliamo tutto ciò che non... Allora, io direi che giocata 1, lo metto in maiuscolo, eh, ripulisco gli spazi iniziali e finali, e così posso andare avanti. Attenzione che questo non fa nulla, questa istruzione che ho scritto non fa niente. O meglio, costruisce una stringa maiuscola ripulita dagli spazi, ma poi questa stringa la dimentica, la butta via, perché non l'ho memorizzata da qualche parte. Tutti i metodi che manipolano le stringhe, non modificano mai la stringa stessa ma restituiscono un altro valore che se voglio posso sostituire alla stringa precedente ma è un altro valore e se mi dimentico di fare giocata uguale 1 uguale calcolo una stringa e la butta via e la mia stringa di partenza rimane invariata ok? ok, quindi abbiamo fatto un po' di pulizia Adesso verifichiamo che lui abbia scritto effettivamente 7 di cuori e non 9 di x. Quindi devo verificare cosa? Che il primo che è giocata sia una stringa di due caratteri, dopo che l'ho ripulita tutto. Il primo carattere sia un valore, il secondo carattere sia un seme. Se giocata 1... La lunghezza è di due caratteri, l'end di giocata 1 uguale 2, è la prima condizione, deve essere di due caratteri e il primo carattere deve essere un valore, quindi giocata 1 di 0 in valori. Deve essere uno dei caratteri della stringa valori. E il secondo carattere deve essere un seme. Mi sembra che se sono verificate queste tre condizioni sono a posto, posso giocare. Se almeno una di queste tre non è verificata, purtroppo la giocata non è valida. Però questa if scritta così mi incasina un po' perché dice if è valida, Ah, se è valida cosa devo fare? Eh, devo andare avanti, fare il resto del programma, se non è valida devo interrompere il programma, quindi mi conviene magari scrivere la if al contrario, se non è valida interrompo il programma altrimenti prosegui normalmente. Allora devo scrivere una condizione opposta a questa. Allora, qual è un modo per scrivere la condizione opposta a questa? Beh, il modo più facile è questo. Ci metto un noto. Se non è vero che ci sono le tre condizioni per rendere una, una giocata valida. L'altro modo di scrivere la condizione opposta, adesso mi riprendo quella di prima, e di invertire tutte le clausole, quindi anziché dire se la lunghezza è 2, dico se la lunghezza è diversa da 2, non va bene. Se anziché dire il, la giocata del, il valore è nei valori, eh, dico il valore non è nei valori. Quindi basta che io posso invertire tutte le singole condizioni, le clausole, anziché in, scrivo not in, e giocata u, è il seme not in, semi. Quindi in questo caso vado a catturare le tre sottocondizioni che mi rendono la giocata non valida. E poi devo prendere quegli end e fare diventare oro. Perché scritta così, con gli end, mi considero la giocata non valida se la stringa di lunghezza è sbagliata e anche il seme è sbagliato e anche il valore è sbagliato. Proprio una roba proprio sputata al massimo. Invece basta che una sola delle tre sia sbagliata per farmi dire che la tua giocata è sbagliata. Quindi in questo caso queste condizioni devono essere almeno una di queste. Normalmente quando io, questa è la legge di De Morgan, quando nego una combinazione di condizioni, devo negare, invertire ogni singola clausola e poi modificare l'operatore logico da and a or o da or a end e viceversa per avere lo stesso risultato. Queste due sono equivalenti, quindi tenetevi quella che vi piace di più, che vi sembra più intuitiva. Se non è vero che la giocata è buona, quindi la giocata è, è sbagliata, io posso interrompere il programma dicendo eh, giocata, mettiamo un F string, giocata, giocata 1, non valida. E il programma esce, si interrompe. Else, non c'è un else perché se non fa l'exit continua con il resto del programma. Per quello che ho preferito mettere la condizione al contrario, perché l'azione da fare è se c'è un errore. Se invece non c'è l'errore il programma prosegue normalmente. E ovviamente sul secondo giocatore dovremmo fare la stessa cosa, quindi queste stesse righe le ricopio qua sotto e poi con tanta pazienza e tanta attenzione non distraetevi in questo momento dovete portare gli uno in due ma solo quelli giusti eh? perché questo uno qua non deve diventare un due e sul giocatore 2 facciamo la stessa cosa che facevamo sul giocatore 1. vi chiamo primo giocatore 4 di picche lo scrivo apposta minuscolo e ho sbagliato a scrivere trim perché si chiama strip e me lo dice anche lui nel messaggio d'errore scusatemi confondo i metodi di linguaggi di programmazione diversi Trim è la funzione che si usa in JavaScript non in Python 7 eh, di picche secondo giocatore 4 di fiori se li scrivo giusti vedete che me l'ha messi in maiuscolo e ha determinato il vincitore se li scrivo sbagliati quindi non è 7 di picche ma 7 di u mi dice che la giocata 7 u non è valida, se io scrivessi semplicemente 8, sì. giocata 8 no, e non è valida per vari motivi questa giocata 8, no? sia perché il valore è sbagliato, ma soprattutto perché la lunghezza della stringa è sbagliata. Quindi se io facessi 4, che è un valore giusto, ma la giocata è comunque non valida perché non ha due caratteri. Tra l'altro, ne approfitto per ragionare su questa condizione che abbiamo scritto qui o qua ho scritto giocata 1 di 1 in semi cioè il secondo carattere è dentro la stringa semi ma chi mi dice che il secondo carattere c'è davvero? chi mi dice che il secondo carattere esiste? che la stringa non è più corta di due caratteri? me lo dice la prima clausola di questa if che prima verifico che la lunghezza sia 2 solo dopo che so che la lunghezza è effettivamente 2 vado a vedere allora il primo carattere com'è e allora il secondo carattere com'è perché se io provassi a dire questa condizione sulla lunghezza la metto in fondo Starei cercando di accedere alla prima posizione e alla seconda posizione della stringa quando non sono ancora sicuro che queste posizioni esistano. E me ne accorgo subito, perché se... Questo è il giocatore 1, non è solo modificato. Se il giocatore fa una giocata valida, tutto bene. Ma se il giocatore gioca solamente 4, che è una giocata non valida... Anziché un messaggio d'errore ben educato, mi spara un errore di Python. Perché mi dice guarda che io uh, string index out of range. Stai cercando di usare un indice in una stringa e questo indice è al di fuori del range della stringa stessa. Tipicamente qua sarà. Non me lo dice, ma è qua. Quando ho fatto giocata di 1, il secondo carattere non c'è perché la stringa è lunga solo 1. Io poi lo controllo che la stringa sia lunga 2, ma dopo? Dopo che ho già fatto il danno. Ok? Quindi, questo ci fa capire che le espressioni logiche complesse vengono valutate normalmente da sinistra verso destra, e non appena lui si accorge che l'espressione, che può determinare il valore dell'espressione, si ferma. Con le scorciatoie che dicevamo prima, no? che, a cui accennavo prima, non le abbiamo proprio spiegate bene, ma non tutte. Per cui messa così cosa succede? Che se la lunghezza è 2, questo pezzo sarà true e allora l'end per potermi dare una risposta deve valutare il resto. Ma se questa lunghezza non è 2, questo pezzo qua di espressione è falso, falso and qualunque cosa fa falso. Quindi lui tratta tranquillamente questa tutta land e dice non, non devo nemmeno guardare il resto, so già che fa falso il risultato e quindi non tenta nemmeno di accedere alle stringhe che, che poi non ci sono in realtà, ai caratteri che non ci sono. Perché non appena nella valutazione da sinistra verso destra trova le informazioni che gli servono per capire qual è il valore finale ovviamente non perde tempo a guardare gli altri valori. E questo lo usiamo parecchio nelle, nelle controlli di questo genere. No? prima controllo la lunghezza, poi controllo il contenuto prima vedo se c'è e poi vado a vedere come è fatto e posso farlo in un'unica istruzione proprio grazie a questa valutazione a cortocircuito dei booleani quindi non è un caso averla scritta in questo modo ma come sempre conviene sempre ragionare, sai dall'alto verso il basso, no? dal macro verso il micro prima vediamo le cose grosse, sta stringa c'è ok se c'è andiamo a vedere com'è fatta no? piuttosto che non partire dal dettaglio anche come metodo di ragionamento no? si applica nello stesso modo e il linguaggio ci aiuta ovviamente a gestirlo correttamente quindi questa giocata 8 non valida me lo dà non valida perché questo era falso non perché questo era falso è falso anche il secondo ma lui non è neanche guardato non ci è arrivato a guardarlo perché ha già capito prima cosa, che tutta questa espressione, questa concatenazione di end era falsa. Ovviamente questo qua vale falso, not di falso uguale vero e se è vero fai la exit. E interrompi il programma. Adesso interrompi il programma, appunto, è una soluzione un po' brutale programma un pochino più educato dovrebbe dirmi guarda che 8 non è una giocata valida per favore riprova no, dovrebbe essere un minimo più tollerante ma noi non sappiamo ancora fare questo per favore riprova perché ci richiederebbe di tornare indietro e ripetere l'emissione dati che è il prossimo argomento che affrontiamo tra due minuti dimmi in Python non esiste il go-to, ma ci sono tutti i costrutti per i cicli. Che adesso, se, se non ci sono altri dubbi su questo esercizio o domande o curiosità, passiamo ad aprire questo punto. Questo è un programma un po' limitato, no? uno perché in fase di input è abbastanza antipatico. E due perché dopo che ho giocato una mano mi piacerebbe giocare quella dopo, eccetera, eccetera, in modo da tenere traccia dei, dei punti. Allora noi non sappiamo ancora fare due cose una è ripetere, fare in modo che il programma non termini quando ha fatto una cosa ma vada avanti ripetendo lo stesso, più, più e più mani, e questo lo impariamo tra un attimo, iniziamo a imparare tra un attimo e l'altra cosa è tenere traccia degli elenchi di oggetti, tipo quali carte del mazzo sono già uscite e quali no cioè non è che puoi ad ogni mano giocarmi l'asso di briscola, eh? se ce l'avevi ce l'avevi una volta sola e quindi devo tenere traccia delle carte che devono ancora uscire e quelle che invece sono già uscite per farne un controllo in più dimmi è vero, è vero se i due utenti hanno, giocano la stessa carta cosa che nella realtà ovviamente non succede perché c'è un vincolo fisico la carta o ce l'ho io o ce l'hai tu eh, non avrebbe senso, quindi il programma non deve continuare quindi Giustamente c'è un'anomalia che non abbiamo controllato, anche perché se, giù, se il codice arriva con due carte uguali, devo dire che onestamente non so cosa dice, ma giustamente non deve arrivare con due carte uguali, no? è un dato sballato. E allora, dopo aver fatto questo, devo dire, vabbè, un modo è poter dire, ok, or giocata 2 uguale a giocata 1. No? Quindi questo mi cattura, questo altro caso. Quindi io interrompo il programma se la carta che mi hai detto è sbagliata o è giusta ma è uguale a quella dell'altro. Allora in questo caso alla parte di algoritmo facciamo arrivare solo le due giocate corrette, giocata 1 e giocata 2 che sono corrette diverse tra loro. È una promessa che le parti alte del programma fanno la parte bassa. Dimmi. No, sono due cose diverse. Allora, eh, innanzitutto, sono due, due, livelli, due ripetizioni diverse. Una potrebbe essere, io dico di aver giocato una carta e tu mi dici di aver giocato la carta stessa. Quindi l'altro giocatore è nella stessa mano. Questo chiaramente non è possibile. L'algoritmo non, non lo considera perché non è una condizione fisicamente realizzabile. E quindi è un errore da trattare. L'altro, quello che dicevo prima, è se io, giocando più mani, dicessi più volte la stessa carta. Quindi il giocatore 1 e il giocatore 2 hanno carte diverse, ma il giocatore 1 tenta di ripetere una carta che aveva giocato prima. In questo caso dovrei però avere un modo per ricordarmi quale carte ha giocato. Allora, su questo si può ragionare ovviamente quando avremo dei meccanismi per gestire il mazzo. Adesso questo qua non lo possiamo fare. Né un controllo che non siamo in grado di fare. Il programma parte, infatti lo diceva subito il testo, gioca una mano non una partita. Per passare da una mano a una partita ci ritroviamo tra tre settimane e la facciamo. Perché no? Ok. Chiudiamo questo allora e iniziamo ad aprire, visto che ci è venuto l'appetito, sicuramente quello del pranzo, ma eh, anche quello dei cicli. Ci siamo accorti che ci sono dei punti in cui il programma pur interessante, un po' limitato, perché poverino, ci mettiamo più tempo a scriverlo che a eseguirlo, perché una volta che l'ho eseguito, una volta è arrivato in fondo, finisce, mentre la maggior parte dei programmi in qualche modo li attivi e poi ci giochi una partita intera. o. No? E allora eh, impariamo come implementare anche in Python il costrutto iterativo, cioè il ciclo, il fatto che un programma, posso, che abbiamo già visto nei diagrammi di flusso, il fatto che il programma possa tornare indietro e ripetere cose che aveva già fatto okay? in python esistono due istruzioni diverse due costrutti per creare dei cicli che si chiamano costrutto while e costrutto for il costrutto while è estremamente simile al costrutto if nel senso che semplicemente ha bisogno di una condizione booleana una condizione logica Uh, ed è il più generico il più generale, quindi partiamo da quello il costrutto for invece è un costrutto un pochino più articolato no? uh, è un caso particolare e lo vediamo poi dopo quindi partiamo dal while allora un'istruzione if cosa fa? un costrutto if cosa fa? valuta una condizione booleana se è vera esegue il blocco lasciamo perdere gli else gli elif. E poi, e poi va avanti. Il costrutto Y cosa fa? Valuta una condizione booleana, se è vera esegue il blocco, e fin qui è uguale, e poi anziché continuare, ritorna su. Ritorna a rivalutare la condizione e se è vera a rieseguire il blocco. E dopo che l'ha fatto, ritorna a rivalutare la condizione e se è vera a ri-rieseguire il blocco. E quindi come una if che si chiude su se stessa, dopo che ha fatto, se ha trovato il valore vero, chiaramente, continua ad eseguirlo. Mentre la if lo esegue o zero o una volta, ma se lo eseguite una volta poi va avanti, il while lo può eseguire più volte. E quando è che smette di girare? Quando questa condizione non è più vera, quando diventa in qualche modo falsa. Quindi, a livello di diagramma di flusso, stiamo implementando una cosa di questo genere. A un certo punto c'è una condizione, una condizione booleana, A maggiore di B, I minore di 7, qualcosa di questo genere. Se questa condizione è falsa, come se fosse una if falsa, non fa nulla e va avanti. Se questa condizione è vera, invece esegue il corpo indentato dentro l'istruzione while, e dopo che ha finito, la differenza è che dopo che ha finito di eseguire il corpo, anziché andare avanti, torna indietro torno indietro ovviamente prima della valutazione della condizione, in modo che questa condizione possa essere rivalutata più volte. Devo fare attenzione ovviamente che questo giro qua non vada avanti all'infinito, cioè questa condizione prima o poi deve diventare falsa, per permettere al programma di andare avanti, di terminare. E questo ovviamente dipende da noi come eh, costruiamo questo. Ehm... Um, Proviamo a vederlo, Sapete, avete ormai capito che a me piace fare esempi diversi da quelli che troviamo sulle slide, perché quelli sulle slide li potete anche guardare e così ne vediamo degli altri insieme da ragionare, partendo anche da quello che abbiamo appena fatto. Pensiamo a questo pezzo qua, che abbiamo appena detto. Sarebbe tanto bello che se l'utente inserisce qualcosa di sbagliato io glielo richiedo. Adesso non andiamo a toccare questo programma che è già complicato, facciamo un altro micro, no? esercitiamoci nel piccolo. Chiamiamo un programma leggi dato, no? in cui voglio leggere un dato dall'utente e diciamo che l'utente deve inserire invento, una stringa di quattro caratteri. Okay? Quindi l'utente deve inserire una stringa di 4 caratteri quindi noi cosa faremo? s uguale input stringa dall'utente stringa stringa e poi vado a controllare se la lunghezza di s è uguale a 4 questo è quello che sapremo fare se è uguale a 4 va bene se è diverso da 4 errore Se è diverso da 4, cosa potremmo dire? Ma, caro utente, non va bene. Dammene un'altra. Riprova. Cosa ho fatto qua? Se S è, la lunghezza è uguale a 4, non fa. questa if, qui c'è un diverso, eh? l'ho modificata, qui ho messo il diverso. Quindi se S è alla lunghezza giusta, è valida, vai avanti. Se è sbagliata, richiedimela. Riproviamoci con questa nuova stringa, che però può essere anche essa, a sua volta, giusta o sbagliata. Quindi dovrei iterare di nuovo, se anche questa lunghezza di quest'altra stringa fosse diversa da 4, allora te la richiedo per una terza volta print errore te la richiedo per la quarta volta chiaro che il mio livello di amicizia nei tuoi confronti via via diminuisce però devo darti la possibilità di riprovare no? allora capite che questa qua non è tollerabile Io quello che... No, non posso andare avanti all'infinito eh, facendo if annidate, sperando che alla 270esima volta lui inserisca una cosa di lunghezza 4. Cioè funziona, ma non è pratico. Allora, ciò che posso fare è invece è usare appunto, diciamo, il costrutto while che dice se la lunghezza di questa stringa è diversa da 4, Stampa errore, rileggi la stringa e dopo che hai detto la stringa ritorna a controllare questa condizione. Adesso lo vediamo passo passo, ovviamente devo leggere la stringa una volta all'inizio prima. Fatemi commentare questa parte e proviamo ad andare avanti passo passo su quest'altra, in debug. Quindi quando il programma parte, arriva alla prima istruzione, c'è una input, va bene, facciamo eseguire l'input. Clicco sul bottoncino per andare avanti, qui a fianco il debugger mi lascia lo spazio per dire il valore, la stringa, t invio stringa e t tutti sanno che t ha lunghezza 1 non ha lunghezza 4 questa condizione la lunghezza di s 1 è diversa da 4? sì allora l'istruzione while decide di entrare ed eseguire il corpo del ciclo il suo corpo ok quindi fin qua è come se fosse stata una if si sarebbe comportata nello stesso modo. E quindi esegue le istruzioni che ci sono dentro, tra cui stampare errore, e me lo stampa qua, nella console, e poi ripetere la lettura della stringa, questa volta sperabilmente corretta. Adesso rimetto un'altra stringa, la sbaglio di nuovo apposta. Ma quello che è interessante è cosa farà il programma dopo che ho letto la stringa. Vedete che la linea blu non va avanti, ma torna indietro. Quindi metto un valore di nuovo sbagliato. Questa volta mi sforzo e metto due caratteri. La stringa è TT e il codice A. Cosa ha fatto? Sono arrivato alla fine del blocco rientrato, del, dello statement composto rientrato sotto il while, e la regola del while mi dice dopo che sei arrivato in fondo, ritorna su. Ritorna non alla prima istruzione dentro il blocco, ma ritorna al while stesso. E quindi andrai a ricontrollare di nuovo quella condizione. Che a questo punto lavora con una variabile diversa cioè no, la variabile è sempre S con un valore diverso della variabile che nel frattempo nel corpo del ciclo ho fatto un'altra input e quindi ho sostituito il valore precedente sbagliato sicuramente sbagliato, col valore nuovo B, sbagliato o giusto, devo, devo verificarlo e in questo caso sarà di nuovo sbagliato quindi lui di nuovo entrerà, eseguirà tutto il corpo del ciclo e quando arriverà in fondo tornerà su a rivalutare quindi l'unico modo No? perché io posso uscire da questo circolo e quello faccio la input se mando una stringa vuota per dire questa volta l'nds è stringa vuota l'nds sarà 0 e quindi mi stampa di nuovo errore e da, da qua non esco fin tanto che non metto effettivamente una stringa di quattro lettere quattro simboli allora in questo caso l'NDS è 4, 4 non è più diverso da 4 e il programma in questo caso termina. Termina perché non c'è più nulla da fare sotto, non ha altre istruzioni sotto, altrimenti eseguirebbe le istruzioni che ci sono sotto. Quindi in questo caso abbiamo un programma che si intestardisce, Legge un dato, se questo dato non va bene, lo rilegge e lo rilegge e lo rilegge fin tanto che, while, finché quel dato non diventa valido. Questo è un meccanismo, la cosa importante qual è? Due cose a cui bisogna fare attenzione. Una è eh, scrivere la condizione nel verso giusto. Questo è un diverso e non un uguale, perché nel caso in cui sono diverso che devo continuare a ripetere. Eh, in, facciamo attenzione perché in italiano lo diciamo il contrario. Ripeti finché trovi la stringa di lunghezza 4, perché noi a parole finché lo diciamo descriviamo come fare a, a uscire, ad andare avanti. Invece qua finché è, è più un mentre, no? fin tanto che... No, niente, l'italiano è ambiguo comunque. Eh, se, non, non dobbiamo scrivere la condizione per cui non devo ripeterlo perché il dato va già bene, ma la condizione per cui devo ripetere un'altra volta il ciclo. Per questo aiutarci a pensare come se fosse una... Una IF cosa farebbe? Eh, farebbe quel corpo se la condizione fosse vera. Quindi finché la condizione è vera, quando la condizione è vera, il corpo viene continuamente eseguito. Quando la condizione diventa falsa, non viene più eseguito il corpo. Quindi a volte, se uno traduce, diciamo così, dal, dal pensiero o dall'italiano, rischia di mettere la condizione al contrario. Falso, finito, vero, continuo. L'altra cosa fondamentale, è che dentro il corpo ci sia qualcosa che abbia il potere di modificare questa condizione. Cioè Se io mi dimenticassi questa input, oppure semplicemente anziché S la chiamassi S2, non riuscirei a uscire mai da qua. metto una stringa sbagliata, R, errore, ok. Ne metto un'altra, errore, ma questo l'abbiamo già visto. Adesso esco, ne metto una di 4 e continuo a non uscire. Ma come? L'ho messa da 4, ho messa giusta, 1, 2, 3, 4 e non esco. Perché non esco? Perché in realtà dentro il ciclo ho modificato un'altra variabile che non c'entrava niente, S2, ma non ho modificato nulla che potesse influenzare questa condizione. Perché S è stata assegnata nella riga 12 una volta prima del ciclo, quindi quella istruzione lì, la riga 12, è stata eseguita una volta sola, col primo valore che ci ho messo dentro. E poi lui ad ogni interazione continuerà a confrontare il, la lunghezza del primo valore. E quello lì non cambia più. Se non lo cambio dentro il ciclo non può cambiare da solo. Quindi è fondamentale che dentro il ciclo ci siano le istruzioni che permettono a questa condizione prima o poi di diventare falsa. Okay? altrimenti se ci entro dentro una volta non ci esco mai l'altra cosa qui ci, ci rimetto la S e stoppo il programma l'altra cosa è che vediamo è che questa S in questo caso può essere il valore che ho letto alla riga 14 ma può anche essere il valore che ho letto alla riga 11 quando io arrivo alla riga 12 la prima volta che ci arrivo questa S è questa, le volte successive che ci arrivo è questa S che viene usata in questo land. È sempre, una, sempre la stessa variabile, chiaramente l'ultimo che l'ha toccata eh, gli assegna il valore che verrà utilizzato nella, nella valutazione della condizione, della condizione booleana. Questo per dire che la variabile viene prima inizializzata. Questa S in questo caso è una variabile che chiameremo variabile di controllo del ciclo. C'è cioè una variabile il cui valore controlla attraverso un'espressione booleana se il ciclo viene eseguito oppure no. Ogni ciclo deve essere controllato da una o più variabili. Variabili non costanti perché prima all'inizio devono essere un po' vere e poi devono diventare false. Quindi ogni ciclo è governato, controllato diciamo da una variabile, per semplificare. Questa variabile deve essere, deve, sempre, se no vuol dire che è ben implicato un pezzo, inizializzata prima di entrare nel ciclo, quindi quando arrivo alla risoluzione while, quella variabile deve avere un valore iniziale, deve averla definita e aver dato un valore compatibile con l'inizio del ciclo. E aggiornata dentro il ciclo. Devo modificarla dentro il ciclo, modificarla in modo che prima o poi renda la condizione falsa. Quindi in questo caso la variabile S viene inizializzata nella riga 11, testata, valutata nella riga 12 e aggiornata nella riga 14. Altro esempio che non abbia a che fare con la input. Facile, facile, numeri da 1 a 10. Facciamo un programma che stampa i numeri da 1 a 10. Chiaramente non ci mettiamo a fare print 1, print 2, print 3, print 4, print 5. No? Scrivere 10 righe quando ne posso scrivere di meno è incompatibile con la regione degli informatici, che è la pigrizia. Stampo i numeri da 1 a 10 significa stampare, ripetere 10 volte l'operazione in cui si stampa un numero. Quindi il cuore dell'operazione che devo fare, qual è? Print di n, dove n è un numero. Io questa operazione non voglio farla 10 volte con 10 valori diversi, cioè devo farla 10 volte con 10 valori diversi di n, ma non voglio scriverla 10 volte nel programma. Allora cosa farò? Farò in modo che questa singola istruzione venga ripetuta più volte e ogni volta si trova un valore di n diverso e stamperà quel valore lì. Quindi io partirò dicendo, senti, partiamo da 1 e comincia a stamparmi 1. Ok. Stampa 1, bellissimo programma. Poi, ripeti, ripetilo più volte, con valori ogni volta diversi di n. Quindi però attenzione, non metto n uguale 2, perché n uguale a 2 varrebbe solo per il secondo valore devo mettere un meccanismo generico per passare da un valore al valore successivo in modo che ogni iterazione prepari il terreno per l'iterazione successiva quindi metterò un n più 1 allora se ho queste due istruzioni posso eseguirle ripetutamente. n uguale 1 Stampo 1, incremento n, poi torno indietro, ristampo, ripeti di nuovo, ristampo questa volta n, è sempre n ma questa volta vale 2, lo incremento, diventa 3, torno su, lo ristampo, questa volta stampo 3, poi lo incremento, diventa 4 e così via. Per quando? Per sempre? No devo stampare non tutti i numeri naturali, ma quelli da 1 al 10. E quindi mi, mi serve una condizione che inizialmente sia vera, perché finché il numero è piccolo, devo iterare, ma quando n, quando, dopo che ho stampato n, diventi falsa. C'era una domanda? n più uguale 1, ma hai risparmiato un carattere. allora qual è la condizione che mi dice puoi fermarti n minore poi mi dite voi se è minore o minore o uguale a 10 Se vedete che la condizione n minore di 10, inizialmente, quando arrivo lì alla riga 3 per la prima volta, è una condizione vera, perché n inizialmente vale 1. Il valore a cui ho inizializzato n è il valore 1. Quindi questo valore rende inizialmente vera la condizione. È un ciclo con una condizione inizialmente vera, viene eseguito almeno una volta. Almeno una volta. Poi quante volte viene eseguita dipende da che cosa ci fa il ciclo a questa variabile n, per farla diventare prima o poi maggiore di 10. n minore di 10 vuol dire che se il valore di n è 9, stampa 9. Se n fosse 10, questa condizione sarebbe già falsa, quindi il valore 10 non viene mai stampato. n è il valore che sto per stampare. Quindi se voglio stampare i numeri a 10 ci mettono un uguale. E questo programma stampa i numeri in colonna da 1 a 10. Ma questo è l'embrione del ciclo più semplice, in cui però riconosciamo sempre la variabile di controllo che è n, la condizione di controllo, che in questo caso è n minore o uguale a 10, l'inizializzazione della variabile di controllo e l'aggiornamento, in questo caso è un incremento numerico, della variabile di controllo. E poi dentro il vero lavoro che devo fare è questo. Quindi il vero lavoro che devo fare è quella print Quello che ci sta intorno è una macchinetta, un meccanismo per permettermi di ripetere quella volta un certo numero di, di volte, di ripetere quella... Quella parte, un certo numero di volte, che controllo io sotto il mio controllo. Ok? Quindi questo è, se vogliamo, il primo spunto del funzionamento dei CQ Wild. Che ovviamente riprenderemo per bene la settimana prossima. In questo laboratorio di questa settimana, ovviamente, queste cose non ci sono ancora, saranno... Nella settimana prossima E quindi abbiamo tutte le ore della settimana prossima Per riuscire no, a entrare un po' nel dettaglio Vi libero adesso Buona giornata